Covid-19 la prima pandemia che abbiamo vissuto sulla nostra pelle e che ci ha costretto a rivedere ogni cosa nella nostra vita. Tutto cambierà e tutto andrà verso un mondo più consapevole, più sano, sicuramente più pulito. Per i tuoi figli come per tutte le persone che ami vivere in un mondo, in un ambiente sano e sanificato è fondamentale oggi. Sono Toti Costanzo, esperto di Auto Chilometri Zero e ti do il benvenuto nel video tutorial dove scoprirai come noi puliamo e sanifichiamo le auto per mezzo dell'ozono uccidendo virus e batteri e tantissimi altri patogeni presenti all'interno di ogni auto. Quindi cominciamo subito dividendo le due cose nel giusto ordine. Primo, la pulizia dell'abitacolo. Seconda, cosa molto più importante, sanificazione dell'abitacolo. Partiamo adesso dalla semplice pulizia dell'auto. Non mi dilungo e veramente c'è poco da dire. Quando arriva l'auto si lava. Aggiungo solo che le nostre auto chilometri zero sono auto più nuove delle auto nuove. Questo significa che la tua auto che compri ti arriva direttamente dai piazzali ufficiali. Ancora imballata okay, di fabbrica con le plastiche di protezione. Questo è giusto per capirci il collaudatore e il trasportatore queste sono le uniche persone che sono salite sulla tua auto in questa fase la tua auto viene lavata fuori e pulita dentro per la maggior parte dei venditori fino a oggi la cosa più importante era avere una vettura pulita fuori questo succedeva perché virus e batteri non avevano ancora provocato vittime altra cosa completamente diversa e l'altro argomento che come promesso affrontiamo adesso la sanificazione dell'abitacolo. Attenzione alla sanificazione la devi fare solo dopo aver pulito e sgrassato a fondo gli interni della tua auto. Io ho visto con i miei occhi sparare zone in auto usate ancora lerce e piene di polvere. Sanificare gli ambienti sporchi è praticamente inutile e adesso in questo video scoprirei perché. Nel caso dell'auto nuova a chilometri zero, questo rischio è molto più contenuto, questo per tre motivi fondamentali. Primo, i canali di aereazione sono ancora nuovi e non sono stati contaminati da agenti esterni. Secondo, i tessuti sono nuovi e sono coperti dal cellophane. Terzo, anche il volante, la, il pomello della, della, del cambio, sono tutti protetti. Okay? Quindi la sanificazione che otteniamo su una vettura nuova è un risultato che in una vettura usata non è così facilmente raggiungibile. La vera domanda è perché abbiamo deciso di sanificare gli ambienti con l'ozono? Perché il Ministero della Salute, con protocollo 24482 del 31 luglio del 1996, ha riconosciuto l'ozono presidio naturale per la sterilizzazione degli ambienti contaminati da virus e batteri. Punto. L'ozono è un gas naturale composto da ossigeno trivalente che ha la particolarità di dissolversi senza lasciare residui chimici. L'ozono possiede un fortissimo potere ossidante e ha la naturale tendenza a ritornare ossigeno puro ed è proprio per questo che l'ozono non inquina. Quando l'ozono viene a contatto con la materia organica avviene una reazione che si chiama di ossidazione. In altre parole, batteri, virus e le muffe vengono ossidati. Questo significa che vengono uccisi i microrganismi viventi, mentre le molecole degli odori vengono trasformate in altre molecole, cioè, cioè vengono praticamente eliminati gli odori. Okay? Quindi adesso parliamo di come operare con l'ozono all'interno del tuo abitacolo. Per prima cosa conosciamo come è formato l'ambiente che dobbiamo sanificare. L'abitacolo della tua auto è formato da eh, tessuti, plastiche e metalli. Okay? I tessuti possiamo trovarli sul tetto, possiamo trovarli sui pannelli delle porte, possiamo trovarli sulla cappelliera posteriore, eh, possiamo trovarli eh, ovviamente sui sedili, possiamo trovarli sui tappeti, sui tappetini. Okay? e anche in altre parti. Le plastiche possiamo trovarle sul parasole, okay? sui poggiatesta dei sedili, eh, ci sono anche dei volanti fatti in plastica, sul cruscotto eh, soprattutto troviamo la plastica e in quei famosi condotti di ok? La troviamo anche nelle leve dei sedili e anche nel batticalcagno. I metalli invece possiamo trovarli nelle parti esposte dei contorni porta e anche in alcune parti esposte degli sportelli. Se noti, descrivo ogni elemento in ordine di posizione, dall'alto verso il basso, e il motivo ti farà riflettere. Immagina solo per un attimo lo che a temperatura ambiente è allo stato gassoso, come se fosse un liquido che nebulizzato all'interno dell'abitacolo deve riuscire a eh, coprire e penetrare tutto in fondo. Cosa voglio dire nello specifico? Ricordi i tessuti dove si trovano? Sul tetto, sui sedili, sui tappeti e quindi in effetti serve una strategia per fare in modo che sanificare ovunque i tessuti sia efficace. Le nostre procedure operative che effettuiamo presso la nostra sede o presso le officine chilometro zero convenzionate prevedono due fasi, una di preparazione e una fase di sanificazione. Parliamo prima della fase di preparazione che si divide in 5 step. Quindi come abbiamo detto, lavaggio e talottatura esterna e soprattutto interna dell'auto. Okay? Secondo step, montaggio eh, o meglio smontaggio se presente della cappelliera, questo serve per fare penetrare l'ozono anche nei tappeti posteriori, scavalcando i sedili posteriori. Terzo step... Impianto sul ricircolo della climatizzazione per evitare che l'ozono esca dal condotto dell'immissione dell'aria, okay? Quarto step, montaggio della macchina dell'ozono. Anche qui ci sono due modi, una macchina esterna che trasforma eh, l'ossigeno all'esterno e porta all'interno dell'abitacolo lo l'ozono trasformato e in questo caso il tubo entra proprio all'interno dell'abitacolo attraverso i vetri che gioco forza devono essere sigillati con del nastro adesivo. Oppure una macchina interna all'abitacolo che sfrutta l'ossigeno interno dell'abitacolo e va a saturazione. Qual è la soluzione migliore? Io non ho notizie scientifiche al riguardo. Noi utilizziamo mol macchine, come si dice, molto potenti, da 20 a 50 grammi, per accorciare i tempi di saturazione dell'abitacolo e per evitare di incollare nastri adesivi sulle carrozzerie e le auto nuove. La posizione del tubo dell'ozono della macchina generatrice deve essere molto alta e quanto più possibile posizionato in dinamica sul flusso dell'aria. Questo serve proprio soprattutto a spingere meccanicamente l'ozono e ottenere una copertura più efficace dell'abitacolo. Quinto step è la chiusura ermetica di tutti i finestrini, tranne ovviamente della porta operativa che necessariamente dobbiamo aprire. Finita la prima fase di preparazione, passiamo alla seconda fase, la sanificazione. Anche questa è in cinque step. Primo step, impostiamo il nostro timer per 15 minuti con una macchina da 20 grammi o 6 minuti con una macchina da 50 grammi. Avviamo la produzione di ozono e chiudiamo lo sportello. Secondo step, la procedura prevede la posizione sul ricircolo del deviatore del flusso del parabrezza con la ventola al massimo. Okay? Il terzo step, ripetiamo la stessa procedura con l'aria sul ricircolo e il flusso sulle persone e ventola al massimo. Quarto step, ripetiamo la procedura aria sul ricircolo deviatore del flusso sui piedi e ventole al massimo. Quinto step, ripetiamo la procedura climatizzatore spento e ventole a zero. Okay? Alla fine del trattamento noi sigilliamo le porte col nostro sigillo e copriamo le auto col telo termico per la consegna. Attenzione però, se stai utilizzando questo video per te ricordati che respirare l'ozono fa male la vettura prima dell'utilizzo deve essere areata bene con le ventole al massimo per almeno 10 minuti nel caso che stai sanificando invece la tua vettura usata ricordati prima di ogni cosa di sostituire il filtro antipolline della tua auto cioè il filtro che filtra l'aria che respiri come hai capito è inutile sanificare un'auto che, un, che ha un filtro pieno di batteri quindi riepilogando in questo video come promesso ti ho parlato di come noi sanifichiamo le auto prima della consegna, ovviamente come potresti farlo tu nella tua auto per vivere un ambiente più sano e senza virus o batteri. Nel prossimo video ti parlerò di come ottenere più soldi dalla tua auto usata e come richiedere una valutazione professionale immediata. Se vuoi saperne di più del mondo Auto Chilometri Zero, clicca nel link qui sotto. Ci vediamo in Auto Chilometri Zero.